Risolviamo un circuito di tipo RL parallelo. Supponiamo di avere un generatore di valore efficace 10V, un resistore di valore 5 Ohm, di resistenza 5 Ohm, un'induttanza di 2 mAh alla frequenza F di 250 Hz. Questa è la frequenza dell'onda sinusoidale del generatore quindi ricordiamoci che 2 mR equivale a 2 per 10 alla meno 3, Henry, quindi adesso risolviamo il circuito con le ammettenze, sappiamo, quindi l'ammettenza del parallelo è data dalla somma delle ammettenze dei due rami, quindi G meno Jb con L, dove abbiamo che G sappiamo essere l'inverso della resistenza, quindi uguale a 1 diviso 5, uguale a 0,2 Siemens. Per quanto riguarda invece la suscettanza induttiva BL, sappiamo essere uguale a 1 fratto 2π f per l, sostituiamo i valori, quindi abbiamo 1 diviso 2 per 250 Hz per l'induttanza di 2 per 10 alla meno 3 Henry, quindi 2 mili il risultato è 0,32 Siemens di suscettanza induttiva, l'ammettenza risulta essere pertanto 0,2 meno J 0,32 Siemens. Questo in, in forma algebrica, se trasformiamo in forma polare avremo modulo 0,2 radice quadrata della somma dei quadrati, quindi 0,2 al quadrato più 0,32 al quadrato tutto sotto radice, e fase data dall'arco tangente di parte immaginaria che è meno 0,32 diviso parte reale 0,32. 2. Se eseguiamo i calcoli, otteniamo un modulo pari a 0,38 Siemens con angolo caratteristico uguale a meno 58 gradi, angolo caratteristico dell'ammettenza. La possiamo rappresentare l'ammettenza sul piano di Gauss quindi abbiamo parte reale e parte immaginaria quindi abbiamo la conduttanza G 0,2 Siemens in questo punto la suscettanza BL negativa meno 0,32 sull'asse immaginario negativo l'intersezione delle due componenti rappresenta l'ammettenza Y avente angolo caratteristico uguale a meno 58 gradi quindi il modulo dell'ammettenza 0,38 Siemens angolo caratteristico PSI uguale a meno 58 gradi Procediamo nell'analisi del circuito e eh, determiniamo il valore della corrente I con la legge di Ohm generalizzata, quindi I uguale a Y per V ammettenza per tensione, quindi passiamo alle forme polari, 0,38 Siemens angolo meno 58 per l'ammettenza e tensione di valore efficace 10 e anche in questo caso scegliamo a piacere l'angolo eh, della la fase della tensione che non ci viene fornito e scegliamo uguale a 90 gradi a, piace, a piacimento quindi prodotto dei moduli otteniamo 3,8 A fase 32 gradi, data dalla somma di 90-58 questa è la corrente I erogata dal generatore se la rappresentiamo sul piano di Gauss abbiamo quindi questo diagramma vettoriale abbiamo detto che la tensione del generatore V della quale eh, abbiamo tra i dati soltanto il valore efficace 10V possiamo quindi scegliere la fase a piacere la scegliamo uguale a 90 ⁇ quindi in questa posizione sul piano di Gauss questa è la tensione V quindi il modulo, la lunghezza di questo vettore è 10 gradi, l'angolo è 90 gradi, andiamo a rappresentare la corrente I, abbiamo un vettore di modulo 3,2 A con fase FI con I uguale a 32 gradi, quindi l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente risulta essere uguale all'angolo caratteristico dell'ammettenza Y cambiato di segno, quindi meno 58 gradi angolo caratteristico dell'ammettenza diventa più 58 gradi come angolo di sfasamento fra tensione e corrente. Che ricordiamoci che eh, i meno 58 gradi, quindi l'angolo caratteristico dell'ammettenza cambiato di segno, non è non è altro che l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente al parallelo di R ed L e quindi rispettiamo sempre il fatto che la tensione e la corrente in un'impedenza sono sfasate tra di loro di un angolo uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza. Vediamo le due componenti delle, delle cor della corrente I, quindi la corrente nel resistore IR in fase con la tensione perché data dalla conduttanza G che è a fase 0, essendo reale, moltiplicata per la tensione V, che abbiamo detto essere 10 volt fase 90 gradi, quindi otteniamo una corrente di 2A fase 90, gradi, quindi la corrente IR è in fase con la tensione V, come sempre succede in un resistore. Nell'induttore L abbiamo eh, meno JBL che è l'ammettenza per la tensione ai capi di LV quindi uguale a meno J per eh, 0,32 Siemens di eh, suscettanza induttiva moltiplicata per il, eh, la tensione eh, modulo, valore efficace 10 volt angolo 90 gradi quindi sviluppando abbiamo che eh, otteniamo eh, 0,32 eh, Siemens eh, con angolo meno 90 gradi, moltiplicato per la tensione 10 V angolo 90 gradi in questo caso quindi eh, il risultato prodotto dei moduli 3,2 a fase data dalla somma delle fasi 90 meno 90 uguale 0 gradi, quindi eh, la corrente IL eh, giacerà sull'asse dei reali, quindi abbiamo la corrente IR in fase con V e la rappresentiamo quindi col tratteggio lungo eh, l'asse la, eh, degli immaginari la corrente IL in eh, fase 0, eh, cioè quindi orizzontale, è questo, la composizione dei due vettori IL e IR, quindi la loro somma vettoriale deve essere uguale alla corrente I, questo me lo dice l'equazione di Kirchhoff al nodo e ottengo appunto che la corrente IR è a 90 gradi, la corrente IL è a 0 gradi, e la loro somma vettoriale è uguale a I.